Benvenuti a questo incontro prenatalizio di Zen in the City, del Sangue di in the City, il quale che dedicheremo a Natale. Eh, in Natale è una come diciamo anche poco fa, è per molti aspetti un fastidio, no? per molti di noi, per tutta una serie di conseguenze che comporta, ma è anche una festa dal fortissimo contenuto spirituale che vale la pena, su quale vale la pena soffermarsi, eh, anche come faremo oggi, in maniera abbastanza indipendente dal suo mh, significato religioso originario. Infatti quello che vorrei proporvi è una mh, eh, meditazione di Natale eh, basata sul... Nucleo proprio di significato del Natale eh, vero e proprio, ma in un'accezione completamente laica, cioè ehm, avulsa dal, dal contenuto proprio eh, cristiano, ma comunque ugualmente valida anche per cristiani, per cristiani e non. Il, ehm, come sapete, il Natale è una festa cristiana che in qualche modo storicamente si sovrappone a una festa che, dal punto di vista cronologico, l'ha preceduta, che era quella del Sole Invictus, cioè del Sole Invitto o Invincibile, ehm, che è stata una, diciamo, una, una divinità eh, venerata nel Tardo Impero, con varie accezioni e in vari modi diversi, eh, e anche con vari attributi, a volte questo attributo, con varie attribuzioni, cioè, a volte l'attributo di Sol Invictus è, è stato conferito a, a imperatori, no? e, in altri casi era una vera e propria divinità, e, diciamo questo qua a partire dal terzo secolo d.C., Cristo, Cristo, quindi una cosa abbastanza tarda, e tipicamente veniva festeggiato proprio in questi stessi giorni, che sono i giorni del, del solstizio d'inverno. Cioè, il solstizio, solstizio d'inverno, che capita tipicamente il 21-22 dicembre, è il, um, gio, il, diciamo, è il giorno in cui eh, avviene quel fenomeno per cui la Terra è nel punto più lontano dalla eh, traiettoria del Sole e l'asse rispetto a dove siamo noi, alla massima inclinazione, per cui il, la durata del, della luce nell'arco delle 24 ore è la, è la più corta. Cioè sostanzialmente il 21 giugno dicembre più o meno è il giorno più corto dell'anno. Poi di fatto questo, eh, la, questa brevità è, è osservabile meglio nei giorni successivi, tanto che poi appunto questa, questo tipo di festività... Eh, Coincideva anche presso gli antichi romani più o meno col 25 dicembre e eh, diciamo al di là della, della divinità eh, questa, il festeggiare il testizio d'inverno significa eh, festeggiare il ritorno del sole perché dopo che per mesi le giornate sono diminuite e quindi il buio è aumentato da, da quel giorno eh, da questi giorni sostanzialmente la luce ricomincia ad aumentare. Quindi è la festa della luce. Il, il cristianesimo ha mutuato questo significato ehm, sottolineando un aspetto de, de, de la, della figura di Gesù. Una, una, tra parentesi va detto che per i cristiani il Natale non è la festa più importante e, non, e tantomeno lo era quando ancora non era stato inventato. No? nei primi secoli del cristianesimo perché la festa più importante era la Pasqua ma c'erano anche altre e ehm, diciamo questo festeggiare la, la nascita di Gesù in relazione a questa simbologia del sole che, che viene de, de, de, dell'arrivo della luce è soprattutto il riferimento a quelle che venivano considerate profezie contenute eh, nell'Antico Testamento che dicevano verrà una luce, verrà una luce a rischiare la terra, eccetera, eccetera. E quindi Cristo, per questo significato, è il sole di giustizia che viene a rischiarare ehm, la terra e l'umanità dalle tenebre del peccato. Quale peccato? Il peccato originale, sostanzialmente. Eh, questa, questa, la dimensione del peccato originale è, è molto importante da capire. Adesso non sembra... Sto parlando di, di cristianesimo, ma è attinente a quello che, che, poi oggi, che, quello che vorrei proporvi oggi. Il peccato originale eh, nel cristianesimo è ehm, un concetto importante per quale motivo? Perché eh, si parte da questa narrazione della Genesi nel quale eh, Adamo ed Eva disobbediscono a Dio. Dio che gli ha detto non mangiate quel frutto e loro mangiano il frutto che non devono mangiare. E quindi sostanzialmente... Che peccato compito, il peccato di, disobbedir, di disobbedire a Dio in qualche modo di sostituirsi a Dio e di intraprendere una strada autonoma che non ne tiene conto no? al di là di questo significato in particolare di peccato originale questa idea che nell'essere umano ci sia qualcosa di imperfetto, no? qualche disfunzionalità di origine che ci portiamo dietro è presente in tutte le regioni tutte le regioni hanno questo concetto di qualcosa che non va alla base, nell'essere umano, no? E di, di, rispetto al quale la, quella religione in particolare si propone di eh, offrire una riparazione, un, un antidoto. no? E nel cristianesimo qual è il, il concetto? C'è questo peccato originale che noi ci portiamo dietro in quanto esseri umani. Cioè noi nasciamo con questo peccato, cioè in quanto esseri umani abbiamo questo difetto di base, no? questo proprio difetto di fabbricazione, e che, che è il difetto di voler fare a meno di Dio sostanzialmente, quindi la tendenza al peccato. E il cristianesimo tramite eh, appunto la figura, l'esempio e gli insegnamenti di Gesù, si propone di rimediare a questo mostrandoci questo eh, esempio del, del Cristo, che è il nuovo Adamo, che è un nuovo modello da seguire proprio per eh, diciamo, superare questo difetto, questa imperfezione di base questo qua è una diciamo, questo, questo concetto di peccato originale nel cristianesimo e di altre cose simili in altre religioni è, è profondamente vero, cioè, noi umani effettivamente eh, siamo perennemente in lotta con la nostra sofferenza di fondo, cioè noi cioè, in quanto tali eh, siamo, siamo, viviamo in una situazione di disagio di no? anche nel buddismo c'è sostanzialmente questa, questa stessa idea che è espressa delle quattro nobili verità in particolare la prima nobile verità che diciamo, può essere formulata in, in modi diversi però è sostanzialmente il fatto che l'esistenza in quanto tale è di per sé una fonte di sofferenza per noi umani per come noi reagiamo a tutte le cose che ci si presentano. Ma, cioè, ma la verità fondamentale di questo concetto è, può essere cercata quasi scientificamente. C'è un autore molto interessante che io vi consiglio e di cui peraltro in, in The City ho anche pubblicato diversi brani, che si chiama Robert Wright, che è fondamentalmente un divulgatore della psicologia evoluzionista. Che cos'è la psicologia evoluzionista? Noi conosciamo la teoria dell'evoluzione, cioè secondo la teoria dell'evoluzione tutti gli esseri viventi si sono, non sono nati così come li conosciamo oggi, ma nel corso di milioni di anni si sono evoluti per, adatta per adattarsi agli ambienti nel quale vivevano in modo tale da poter avere le maggiori probabilità possibili di portare verso le generazioni successive il proprio codice genetico. No? E questo è successo anche a noi: cioè l'essere umano eh, si è evoluto da forme animali diciamo, più semplici, tipo simili alle scimmie, e, ed è diventato quello che conosciamo oggi, sostanzialmente. Questa evoluzione diciamo, si, è conclusa, si è conclusa, in realtà l'evoluzione non si conclude mai, però diciamo, ci ha dato questo aspetto parecchio tempo fa, diciamo milioni di anni fa, no? quando noi era, eravamo in una situazione completamente diversa da quella in cui ci troviamo oggi, anche da quella in cui ci trovavamo 2.000-3.000 anni fa. Cioè, ci ha dato questo aspetto quando eravamo dei cacciatori raccoglitori e mh, vivevamo nella, nella savana eh, africana. Eh, eravamo organizzati in piccoli gruppi e quindi stiamo in quelle condizioni. L'evoluzione nel corso dei millenni no? eh, a forza di adattamenti ci ha dato questa, questo quest aspetto, ma non soltanto questo aspetto fisico di animali che sono in grado di stare in piedi, sono poco pelosi, non hanno la coda, eh, eccetera, eccetera, hanno... Eh, sudano per, ehm, potersi, eh, per poter gestire il, il, la dispersione di calore che è una cosa tipicamente umana eccetera eccetera. Oltre a darci eh, l'evoluzione, oltre a dato queste caratteristiche eh, fisiche, ci ha dato anche queste caratteristiche mentali, cioè l'evoluzione ha anche fatto, dato forma a quella che ha la nostra mente. La nostra mente no? Ma la mente che ha creato l'evoluzione è, è stata proprio fatta apposta per adattarci, per avere le massime possibilità di successo competitivo eh, dal punto di vista della trasmissione del DNA in quel periodo lì, in quell'ambiente, no? nella savana, eh, cioè quello, quello che ho descritto prima. Il problema qual è? Che noi oggi, questo non soltanto oggi, XXI secolo, anche, era vero anche nel 1000 avanti Oggi Che siamo in una situazione di civilizzazione in cui viviamo in agglomerati urbani, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera ci troviamo con la stessa mente identica che era stata formata per scopi completamente diversi, e questa qua porta un sacco di, di problemi. Cioè, eh, noi eh, agiamo in base a certi impulsi eh, senza rendercene conto. Cioè, eh, il, il nostro modo di comportarci pur derivando dalla cultura nella quale siamo vissuti, da come siamo stati educati, dai nostri genitori, dall'esempio che abbiamo visto, dalle persone con cui abbiamo interagito nel corso della vita, è molto guidata proprio da questo impulso che ci ha fornito l'evoluzione a comportarci in un modo piuttosto che in un altro. Su questo argomento che è interessantissimo, per me farò proprio un ciclo di dieci incontri ad hoc per questo, com come fare i conti col proprio Homo Sapiens. Vi faccio soltanto un esempio, perché poi oggi l'argomento è un altro, che è il Natale. Il, um, lo, ma ne, ne abbiamo già parlato l'altra volta, però lo, lo ripeto: eh, l'uomo um, cacciatore, l'essere umano cacciatore e raccoglitore si trova in una situazione nella quale deve procurarsi il cibo eh, da solo, e questo è richiede eh, enormi abilità ehm, e soprattutto richiede di eh, costantemente discernere tra ciò che fa male e ciò che fa bene, ciò che è ehm, eh, favorevole e ciò che è sfavorevole, in termini di, eh, sia di cibo da mangiare, sia di altri esseri viventi che si possono incontrare. Questo qua, per poterci adattare a questo scopo, a questo tipo di necessità, la selezione naturale ci ha dato una fortissima impostazione alla scelta, alla discriminazione, a cercare di capire eh, se qualcosa immediatamente è buono o, o cattivo per noi. E questo qua è stato fondamentale per non soltanto per sopravvivere a loro ma anche per diffonderci in tutto, in tutto il mondo, in ambienti naturali diversi, ma oggi noi ce lo ritroviamo e eh, ora che il cibo ce andiamo a comprare al mercato, quindi non ci serve più sostanzialmente quella qualità, l'abbiamo mantenuta come eh, inclinazione a attaccarci alle cose che ci piacciono, a respingere le cose che non ci piacciono continuamente. E questa è la causa principale della nostra sofferenza. Poi ci sono anche altri aspetti che, che potremmo approfondire più, più in là, che riguardano proprio questa nostra... Eh, l'inadeguatezza di questa mente a, eh, essere, a, a vivere in questo tempo diciamo, più complesso, dove, dove i gruppi umani non sono piccoli ma sono grandi, dove ci sono le famiglie strutturate, eh, dove si vive in ambienti artificiali, eccetera. eccetera. Ma eh, diciamo, se vogliamo eh, tornare al tema del Natale, noi eh, sappiamo di eh, essere in qualche modo soggetti a questa inadeguatezza di fondo, cioè alla tendenza spontanea a soffrire anche quando non è necessaria. Abbiamo parlato a varie volte anche della sofferenza non necessaria, cioè quella che eh, noi proviamo quasi sempre. La, la, la nostra sofferenza è quasi sempre non necessaria. Per esempio, ci facciamo male, ci ammaliamo, quella, quella malattia ci porta a un certo dolore fisico che magari non è neanche così importante, ma noi non vogliamo ammalarci perché pensiamo di dover stare sempre bene e questo fatto di ammalarci ci fa soffrire, ma quella è proprio la sofferenza non necessaria perché quella sofferenza in quantità della malattia magari non è così grande e magari se ne va anche in breve tempo. Noi quindi... Eh, Abbiamo un bisogno fortissimo di liberarci da questa sofferenza intrinseca. Eh, il cristianesimo ci ha promesso che la liberazione da questa sofferenza avviene attraverso Gesù e questo qua è vero per alcuni, non vero per altri, probabilmente lo è a certe condizioni, seguendo ovviamente quel tipo di, eh, di culto, ma noi se anche non vogliamo… Diciamo, non siamo interessati a seguire un culto religioso in particolare, sappiamo che possiamo fare fronte a questo disagio di fondo, di fondo eh, da soli, tramite la nostra consapevolezza, cioè noi possiamo sviluppare quella capacità di vedere quei meccanismi di base a nostra mente, vederli proprio, vederli in azione e in qualche modo distaccarcene prendere distanze e capire che quei meccanismi sono fatti in quel modo e, e, e dunque da lì evitare di metterci sopra la so questa sofferenza inutile in ogni cosa che facciamo. La consapevolezza può effettivamente eh, illuminare ogni aspetto della nostra vita, ogni accadimento, ogni eh, anche pulsione interna che pensiamo a volte essere sbagliata invece è semplicemente dovuta a tutta una serie di cause e condizioni. Su questo qua <coughs> scusate volevo leggervi un brano del maestro Tikratan che abbiamo tante volte citato. Anci se ve lo condivido oppure così lo seguite anche la schermo. Dice Thich dal libro Il sole del mio cuore. Osserva il cambiamento che si produce nella tua mente alla luce della consapevolezza. Anche il respiro cambia, diventa non due, preferisco non usare la parola uno, diventa non due con il sé che osserva. Anche i pensieri e le sensazioni assieme ai loro effetti sono repentinamente trasformate. Se non li giudici e non tenti di sopprimerli, essi si fondono con la mente che osserva. Di tanto in tanto potresti provare una certa agitazione. Se tende a permanere, siedi tranquillamente, segui il respiro, sorridi con un mezzo sorriso e illumina di consapevolezza la tua agitazione. Non giudicarla, non reprimerla, perché la tua agitazione sei tu stesso, è nata, vive un certo tempo e svanisce tutto assolutamente normale. Non essere troppo impaziente di trovarne la fonte, non accelerarne forzatamente la fine, illuminala soltanto. Vedrai che un poco alla volta cambia, si intreccia e si fonde con te, con l'osservatore. Qualunque stato psicologico illuminato in questo modo alla fine si mitica, acquistando la stessa natura della mente che lo osserva. Mantiene splendente il sole della consapevolezza durante tutta la meditazione. Come l'astro solare illumina ogni foglia e ogni filo d'erba, la consapevolezza illumina ogni pensiero e ogni sensazione, consentendoci così di riconoscerli, di essere consapevoli della loro nascita, durata e dissoluzione, senza giudicarli e valutarli, senza chiamarli e senza scacciarli. È importante che tu non consideri la consapevolezza come un alleato venuto in aiuto per sterminare i nemici rappresentanti dai pensieri indisciplinati. Non fargli della tua mente un campo di battaglia, non dichiarare guerra. Tutto ciò che provi, gioia, dolore, ira, odio, è parte di te. La consapevolezza è come un fratello o una sorella maggiore, gentile e premurosa, che guida e illumina. È una presenza lucida e tollerante mai violento o discriminante, è lì per riconoscere e identificare pensieri e sensazioni, non per giudicarli dividendoli in buoni e cattivi, né per inquadrarli in opposte fazioni in lotta tra loro. L'opposizione tra buono e cattivo è spesso raffigurata con la lotta tra la tenebra e la luce, ma se guardiamo in modo diverso vedremo che anche quando la luce splende le tenebre non scompaiono. Invece di venire cacciate, si fondono con la luce, diventano luce. Poco fa ti ho invitato ho amato ospite a sorridere. Meditare non è lottare con un problema. Meditare significa osservare, osservare. Il tuo sorriso lo prova. Testimone che sei delicato con te stesso, che il sole della consapevolezza è acceso in te, che hai il controllo della situazione. Tu sei te stesso e questo ti ha già portato un po' di pace. Per questa pace i bambini ti stanno volentieri vicino. Ah, vedete com'è importante questo concetto proprio della consapevolezza che è capace di illuminare. Cioè, sostanzialmente io direi, proprio senza timore di esagerare, che così come nel cristianesimo c'è la buona novella dell'arrivo di Gesù, in un'accezione più ampia, eh, diciamo, non legata a una religione in particolare, la buona novella che noi possiamo assimilare è che la luce della consapevolezza può illuminare qualsiasi nostro eh, pensiero, stato d'animo eh, e azione e trasformarla in senso positivo. E questo è sempre a disposizione. Cioè, in sostanza la buona novella è che possiamo salvarci da soli. Da soli ovviamente con l'aiuto della pratica, cioè con l'aiuto della pratica, da soli praticando. Quindi, quello che vi ho visto stasera è proprio una, una pratica basata su questo, esattamente su questo eh, che vi ho appena detto. Faremo una pratica un po' più lunga del solito, ma eh, andremo un po' più, più in profondità. Per cui vi invito a assumere una posizione che ritenete già. Ci vediamo in una posizione comoda che ci consenta al tempo stesso di mantenere un'attenzione vigile verso qualsiasi cosa sia presente. La schiena è bene che sia eretta ma non rigida, le spalle rilassate, il collo rilassato, i muscoli del viso rilassati, c'è intorno a bocca e agli occhi, gli occhi chiusi o in caso semi chiusi con lo sguardo sfocato verso un po' in avanti verso il basso. Dopo aver curato la postura fisica, curiamo quella mentale per prepararci nel modo migliore. Immagina per un momento di essere uno dei pastori in visita alla grotta di Gesù Bambino. Prova a immaginare la postura che avrebbe assunto per esprimere quel sentimento di meraviglia, devozione e al tempo stesso di estrema curiosità. Fai tutto dolcemente con calma, senza obiettivi e senza alcuna aspettativa. Mantieni l'attenzione alla postura mentale per verificare qual è la tua reale intenzione in questo momento, l'atteggiamento con il quale ti accingi a intraprendere questa pratica con estrema sincerità. Adesso concentrati su una qualsiasi sensazione del corpo e mantieni l'attenzione su quella per qualche minuto. Questo servirà a calmare la mente per darle poi più chiarezza di visione, quello che si chiama Samadhi. La sensazione da, su cui concentrarsi è bene che sia semplice e abbastanza stabile, ad esempio una sensazione di contatto come quel del contatto delle mani sulle gambe oppure dei glutei o delle gambe stesse sul terreno, la pelle contro i vestiti eccetera. In alternativa puoi concentrarti su un effetto fisico della respirazione come l'espandersi o il comprimersi del torace, l'espandersi e il comprimersi dell'addome o l'aria che passa attraverso le narici entrando e uscendo dal corpo. scegli la sensazione che ti è più facile e mantienila per qualche minuto. Se ti accorgi... C'è una distrazione, insorge per esempio un pensiero, senza giudicarti dolcemente torna con l'attenzione a quel punto di sensazione che avevi scelto, con molta calma. Ecco, questo tipo di concentrazione è utile per raccogliere la mente. Adesso comincia a osservare tutti i fenomeni che si presentano qui in questo momento. Qualsiasi cosa entri nel campo della tua coscienza fisica, della tua coscienza, sensazioni fisiche stati d'animo, pensieri, rumori esterni, cerca di non uscire da questo ambito di ciò che c'è qui e ora, magari sviluppando pensieri. Tra questi fenomeni che si possono presentare ci saranno certamente le sensazioni, sensazioni di ogni tipo, piacevoli, spiacevoli e neutre. Probabilmente in questo caso saranno sensazioni di contatto o uditive i suoni di questo ambiente. Non ci, interessano, non ci interessa il contenuto delle sensazioni in quanto tale, ma come ci relazioniamo con, con loro. Prova a osservare qual è la tua reazione spontanea a ciascuna di queste sensazioni, se c'è se una componente di attaccamento, di avversione. Verifica poi cosa succede se ti poni nei confronti di queste stesse sensazioni con un atteggiamento di consapevole equanimità, con l'atteggiamento di chi sa che è presente quella sensazione. E sa che essa è generata da una serie innumerevoli di cause e di condizioni. Senza desiderare che si protragga nel tempo, e al tempo stesso, senza rifiutarla, come ti fa sentire porti in questo atteggiamento? In questo atteggiamento di consapevole equanimità rispetto alla sensazione. Ti presenteranno quasi certamente pensieri di vario tipo: ricordi, anticipazioni del futuro, commenti mentali, associazioni di idee. Prova a osservare qual è la tua reazione spontanea quando ti accorgi che si è presentato uno di questi pensieri, anziché mantenere la concentrazione sulle sensazioni. Prova a vedere se per caso ti sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nell'aver pensato. Come ti senti? Come ti senti a sorprenderti ad aver sbagliato? Poi verifica cosa succede, se ti poni nei confronti di questi episodi con un atteggiamento di consapevole equanimità. Con l'atteggiamento di chissà che quel pensiero si è manifestato a causa di una serie di innumorevoli cause e condizioni. E si è manifestato da solo. Senza rifiutare quell'esperienza né sentirti colpevole per qualche motivo. Come ti fa sentire Porti in questo atteggiamento? Si potranno presentare dei disagi piccoli e grandi nel corso di questa pratica. Dolori dovuti alla posizione o già presenti. Vi invito peraltro a non aggiustare la posizione, proprio per poter osservare questo. Formicoli, prurito, caldo, freddo, dolore comodità. Prova a osservare qual è la tua reazione spontanea rispetto a ciascuno di questi disagi, se c'è una componente di attaccamento o di avversione. A volte c'è l'attaccamento all'idea che le cose dovrebbero andare in modo diverso. Poi verifica cosa succede se ti poni nei confronti di questi stessi disagi con un atteggiamento di consapevole equanimità. Con l'atteggiamento di chissà che è presente quella sensazione di disagio e sa che essa è generata da una serie innumerevoli di cause e di condizioni, per lo più non dipendenti dalla tua volontà. senza rifiutarla né sentirti colpevole per qualche motivo. Come ti fa sentire porti in questo atteggiamento? Si presenteranno stati d'animo di ogni tipo, piacevoli, spiacevoli, neutri. A molti di questi stati d'animo non riusciresti a attribuire un nome preciso, ma puoi osservarli manifestarsi a livello fisico, nel corpo. specialmente nel boost. nella zona tra il torace e il prezzo solare. Prova a osservare qual è la tua reazione spontanea a ciascuno di questi stati d'animo e se c'è una componente di attaccamento o di avversione. Poi verifica cosa succede se ti pone nei confronti di questi stessi stati d'animo con un atteggiamento di consapevole equanimità, con l'atteggiamento di chi sa che è presente quello stato d'animo e sa che esso è generato da una serie innumerevole di cause e di condizioni interne ed esterne. E se senza desiderare che si protragga nel tempo né rifi rifiutarlo. Come ti fa sentire porti in questo atteggiamento? Adesso fai emergere la tua attenzione un aspetto della tua vita che in questo momento è per te fonte di preoccupazione. Come ti senti quando ti torna in mente? Senti come si manifesta fisicamente questa preoccupazione e in quali parti del corpo. Oltre a queste sensazioni fisiche, ci sono anche delle componenti aggiuntive di attaccamento, di avversione? Prova a vedere questa tua preoccupazione come un fenomeno. A pari di qualsiasi altro fenomeno, questa tua preoccupazione è generata da una serie innumerevole di cause e di condizioni, a volte anche molto lontane nel tempo. Si è presentata la tua coscienza e come qualsiasi altro fenomeno si trasformerà per poi smettere di manifestarsi. Adesso verifica cosa succede se si pone nei confronti di questa preoccupazione con un atteggiamento di consapevole equanimità. Con l'atteggiamento di chi consapevole di questo genere di meccanismi non si identifica nella preoccupazione e neanche la rifiuta, semplicemente la osserva. Come ti fa sentire porti in questo atteggiamento? Questo modo di osservare le cose e di porti nei confronti di qualsiasi cosa che riguardi la tua vita è sempre possibile, in ogni momento, in ogni situazione. È la luce della consapevolezza. Dovrai solo ricordarti la sua esistenza ed evocarla con estrema naturalezza e con umiltà, dolcemente. When